Salve comunità! Avete mai avuto al tavolo due giocatori in conflitto fra di loro? Avete mai avuto un problema sorto dalla narrativa che necessita di essere risolto ora e in un modo o nell'altro, senza vie di mezzo, con due modi che sono altamente in conflitto? Avete mai avuto problemi con i vostri amici? Per questo? L'essenziale di oggi è che il narratore può risolvere tutti questi conflitti in un modo semplice e pulito. Spostando l'attenzione dalla storia al racconto della storia, ossia da quello che state vivendo in quel momento specifico, a quello che state facendo in quel momento specifico. Bentornati o benvenuti su un canale di ruolo, io sono Giancarlo Croce e questa è la mia rubrica Questi strumenti narrativi. Oggi dobbiamo discutere uno strumento molto meno pratico dell'ultimo, ma assolutamente più utile, non solo per il gioco di ruolo, ma proprio per la vita, ossia il pensiero parallelo temo che questo sia uno di quei video che richiede un esempio uh, espanso perché quello che sto cercando di fare oggi è spiegare la filosofia che credo intrinseca nel gdr oltre che la sua applicazione quindi se non siete qui per un saggio breve provate a guardare questo video qui che vi darà pane per i vostri denti da diavolacci in fissa con le meccaniche colonia è un posto desolato al di là del mare qui non è rimasto nulla, i nostri personaggi sono praticamente allo sbando quando arrivano sono gli unici a essere nell'avamposto e sono gli unici a poter prendere le decisioni perché la spedizione esplorativa precedente ha già fallito, nessuno si pone la domanda di come dovrebbero andare avanti. Cominciano semplicemente a esplorare. Questa era una campagna nello stile delle West Marches, per cui um, abbiamo circa 11 giocatori che si muovono in gruppi diversi, facendo cose diverse e seguendo soprattutto storie narrative differenti. Durante queste storie narrative... Si viene a creare un intreccio di conflitti. Non avendo una linea comune su come vogliono presentarsi, qualcuno di loro prova a fare delle alleanze, qualcuno di loro prova a fare delle guerre, e molto spesso con le stesse fazioni si ritrovano a non capire come comportarsi. Qui succede qualcosa al limite dell'esperimento sociale. I nostri giocatori, prima ancora dei loro personaggi, si rendono conto che hanno la necessità di costituire un organo di governo. Perché, evidentemente, è chiaro che l'anarchia è una cazzata. Il problema, però, non è quello che potete pensare, ossia il protagonismo, il voler prendere il posto del capo a tutti i costi. No, tutto affatto. Il discorso è come decidere il capo. Garrett è un reduce di guerra e viene dallo stato più autoritario nel mio contesto narrativo. Durante la sua carriera ha fatto molte cose pragmatiche, forse necessarie di cui non va particolarmente fiero. Viene a Colonia, un po' sotto comando, ma un po' per essere libero da queste costrizioni. Eppure qui ritrova gli stessi identici problemi. Ma vincere una guerra è una cosa, decidere un capo è un'altra. Garrett propone di votare, consapevole che in ogni caso non vincerà, perché insieme a lui e a Colonia c'è uno dei più grandi eroi del mondo. Tarniel è un leggendario capo mercenario, la sua fama è così grande che sono poche le persone nel continente che non sanno chi lui sia o che cosa lui abbia fatto attraverso la sua compagnia. Scioltasi alcuni anni fa quando dopo un'enorme battaglia Tarniel si ritrovò a uccidere uno dei suoi compagni, per sbaglio. Da quel momento in poi l'uomo rimane segnato Gira in lungo e in largo fino a quando, finalmente, non ha una nuova possibilità, un nuovo posto al di là del mare dove ricominciare, dove trovare un'ultima grande battaglia per poter provare il suo valore in modo definitivo e morire. Ebbene quest'uomo poggia la sua ascia bipenne sul tavolo dicendo che non c'è necessità di votare. Non avrebbe senso votare. Chi deve decidere è l'uomo più forte. È l'uomo con le competenze migliori. E lui è sicuramente quest'uomo. Tutti gli altri giocatori gli dicono Certo, beh, sappiamo che vincere a Turner non è un problema. Il problema non è chi vince. Il problema è come. Il discorso non è chi vince. Il discorso è come. Che necessità c'è? Il tuo personaggio non lo farebbe. Fino a questo punto il chiodo fisso di Colonia era Siete tutti dei coloni dall'altra parte del mare, ma mantenete gli stessi conflitti della madrepatria. Questo non è mai stato un problema perché uno, il chiodo fisso era stato scelto dai giocatori e due, perché avendo l'opportunità ognuno di fare come si voleva, questi conflitti venivano deviati. Adesso però non si può deviare. Adesso abbiamo un soldato che sa esattamente qual è il volto orrendo della guerra e che ha vissuto sotto uno stato autoritario fino a questo punto contro un eroe leggendario, quasi romantico, che non ha vero interesse nel fare quello che sta facendo, ma ha interesse nell'essere ricordato come la figura che guida la guerra per la liberazione di Colonia e poi muore. Il discorso diventa, ma se Tarniel vuole semplicemente guidare e poi morire, possiamo votare lo stesso. E qualcun altro dice, sì, ma noi non lo sappiamo che lui lo vuole fare, lui lo può dire. E noi possiamo credergli, ma come fa il mio personaggio, che ha visto molte volte questi capi carismatici vincere tutto e poi tenersi il potere, come può il mio personaggio fidarsi? Il problema sembra irrisolvibile. Ora, un passo indietro è la prima cosa da fare per applicare il pensiero parallelo. Il motivo per cui a inizio video dicevo che è il narratore a poter risolvere questo genere di conflitti è perché per lui, a differenza dei giocatori, a differenza di Tarniel e di Garrett, non ci sono poste in palio. Nel video sul ruolo in quanto scelta e sulla libertà nei legami, parlavo di come il gioco diventa personale quando si hanno dei personaggi fatti bene. Non solo questi personaggi sono le nostre pedine nel gioco, ma sono anche lo strumento che abbiamo per scoprire le cose che ci interessano nel modo che vogliamo. Sono una dichiarazione di identità, in un certo senso, e niente al mondo fa scaturire reazioni più forti del rischio di perdere l'identità. Come nella vita però, quello che facciamo e vogliamo non è la nostra identità. Il vero se viene fuori anche nei momenti di massimo abbattimento e di massima bassezza e viene fuori con uno scollamento da quello che crediamo essere il nostro carattere. Quando questo accade ci rendiamo conto di essere il processo che osserva quello che vogliamo e quello che facciamo. Questo è il pensiero parallelo che il narratore può imprimere ai giocatori. Quanto cazzo è interessante vedere questi due profondi e travagliati eroi di Colonia mettersi l'uno contro l'altro per il bene di questo posto decadente. Quanto sono interessanti le possibilità e le domande che si aprono. Garrett può sconfiggere Tarniel senza giocare sporco? Cosa succede se le paure di Garrett sono fondate e dopo la battaglia Tarniel finirà a istituire un regno di terrore? Avremo una campagna con la Resistenza che di nascosto tenta di rovesciarlo? Avremo questo stesso duello che vogliamo adesso? Ecco, se il primo passo è mostrare ai giocatori che il motivo per cui sono lì è perché possano osservare il processo della creazione comune, quanto le scelte fatte attraverso i loro personaggi abbiano creato intrecci impossibili da prevedere, il secondo passo è invece discutere le possibilità. Non in gioco, fuori dal gioco. Non state vivendo una storia, state costruendo una storia. Il piacere non è nella storia, ma è nel fare la storia. Questi sono i momenti davvero alti in cui un tavolo si compatta e decide che dramma vuole vivere. State a tutti gli effetti decidendo un nuovo chiodo fisso. Il terzo passo è semplice, riprendere il gioco nella maniera più drammatica possibile. Certo, possiamo fare il duello adesso, ma non è più interessante vedere Garrett decidere di fidarsi di Tarniel? Come non si è mai potuto fidare dei suoi capi prima? E poi c'è comunque quella campagna ribelli, in palio. Campagna che comunque, anche se Tarniel morisse, avrebbe il finale che desidera. A differenza di vedere Garrett dittatore e poi morto, oppure semplicemente vederlo dimettersi dopo la battaglia. Se sappiamo che Garrett si dimetterà, manteniamo comunque lo stesso livello durante il climax... Oppure è più interessante vedere il capo mercenario vincere non solo la battaglia, ma anche i cuori dei soldati di colonia. Una volta fatta la vostra scelta, quella più drammatica, che serve come motore della storia, avrete non solo evitato la frattura nel gruppo, ma rilanciato la vostra avventura a tutto un altro livello. Quanto cazzo è interessante vedere due profondi... Mi fai ridere il sei carino, però mi vedi. Sì, Dove l'aspettavo? Sì. <ride> Io la provo. Io la provo. Eh. E le tensioni che ci interessa produrre. Scusami, Questi sono i momenti. Cazzo, sarà una merda da editare questo video.